tanto da, da, insomma, da appassionato di auto ma anche di motorsport eh, vedere poi un pilota, pilota, pilota di rally i video li avete visti pure voi, su, su internet ce ne sono quanti volete eh, quello che riuscite a fare, gli spazi in cui riuscite a guidare eccetera, è una cosa pazzesca e la passione per la guida, l'abilità probabilmente non basta, secondo me ci vogliono anche un po' come dire le palle, detto così in francese, però ecco vorrei che ci racconti tu, magari, come hai cominciato, che cosa significa per te guidare un'auto da Rally, magari la differenza tra questo e un'auto di pilotaggio. Ma allora, sì, diciamo che come, come hai detto te, come ho già promesso, eh, ho la fortuna di, di poter fare questo, questo mestiere, che, che poi insomma è la passione, quindi in realtà. Non si, può, non si può considerare un lavoro quando si fa quello che veramente piace soprattutto se me se è uno sport quindi ho la fortuna di, di, fare, di fare anche il pilota questo grazie a Scuditalia e, e correre in macchina a fare il pilota sì, eh, ci si diventa con la passione sicuramente con sacrifici con la fortuna perché ci vogliono le persone giuste al momento giusto con, eh, bisogna essere determinati non bisogna mai mollare. e dopodiché insomma Dopo, appunto, dopo tante situazioni eh, create e anche magari a volte per il caso insomma, sì, siamo arrivati ad essere, a fare di una passione questa professione. E, mh, è bello, e come dici te, sì, i redditi secondo me sono molto, molto affascinanti perché mh, sfido chiunque a non rimanere un po' così. Eh, bocca aperta quando si vede un passaggio di un'auto da corsa come dicevi in una strada, eh, in una strada comune, in una strada di montagna, in una, strada, in una strada sterrata. E, sempre eh, però strade chiuse in traffico eh, con, eh, con tutti quindi non più senso. Eh, eh, no, eh, eh, quello è un no, altro vantaggio che avete, Eh, eh, eh. sì, sì, sì, quindi la, la sicurezza la fa da padrone, come in tutti gli sport, ma nel nostro sport ci vuole un occhio. Eh, di riguardo proprio della, della, della sicura. Ma come si comincia? Cioè perché poi io mi immagino il pilota, pilota cominci dai go kart, eh, il pilota rally ha un percorso simile, può avere un percorso simile, sì, si come guida, dall'asfalto alla terra? Sì, allora il percorso è, è parallelo a quello della pista. Eh, della, la pista si comincia col cart, dopodiché si passa le formula, oppure al vettura turismo e si continua nel, nella pista. Nel rally chiaramente ehm, si comincia anche perché da, da piccoli, non si può fare altro che emiliare lo le low kart, si comincia a kart e poi però, ehm, almeno per, per quanto mi riguarda, appena ho potuto, anzi prima di 18 anni ho cominciato a correre già con le auto da corsa in, uh, in gare, in, nelle gare in salita e nel, eh, in circuito appunto perché in, quel, in quella circostanza non era necessaria la patente di guida, è le l'orelle cioè Potevo, potevo comunque partecipare. Appena ho compiuto 18 anni ehm, ho avuto la fortuna dei genitori con discendenti e ho cominciato a correre nei rally e, ed è così, insomma, dopo da lì è stata tutta un po' tutto in discesa, ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di trovare le persone giuste al momento giusto e avere una famiglia che, che ha sempre creduto nelle mie potenzialità. E ho sempre creduto che questo potesse oggi essere anche un lavoro. Che moto sport significa sempre tanti sacrifici, eh, fare il pilota poi alla fine, anche qui è bello, Ci sentiamo, uno si sente privilegiato, però poi comunque nulla è regalato. Eh, no, no, no, no. Penso regalato, che magari. ti, ti porta in faccia le prese magari sì. anche tu. Eh. Sì, sì, le sì. porta in faccia le abbiamo prese tantissime, ma io penso che un po' tutti gli sport a certi livelli. Ehm, Siano così, cioè, di, entra di mezzo un po' anche l'interesse, oltre a quello che è la vera competizione. E Chiaramente eh, porti in faccia ne abbiamo prese parecchie, ma però sono, sono sempre a dare degli stimoli a, a sfidare queste situazioni, a sfidare eh, anche delle persone che magari ti hanno chiuso la porta in faccia prima e trovarteli magari in una situazione diversa, costrette ad aprire le porte, anzi a coglierti a braccia aperte. Ogni volta che sono stato magari eh, accantonato poi per avere una spida per, per andare e fare oltre, per fare qualcos'altro. C'è una cosa che a me affascina sempre quando vedo una, un, un filmato, non so se siete d'accordo con me, e la fiducia che il pilota della rally riesce a ricorrere nel navigatore io non riesco a fidarmi manco della mia fidanzata, un moglie, lo so voi insomma anche quando mi dici se c'è qualcuno che viene da destra io comunque guardo, non mi fido là c'è una, proprio una fiducia cieca come si fa a sviluppare una roba del genere con una persona che magari ti è stata messa lì dalla squadra, non l'hai scelta tu ma allora, il rapporto con il navigatore, ora stiamo parlando di navigatore professionista, io corro con Guido, con il mio navigatore, da circa 9-10 anni. È una seconda moglie professionale. Sì, sì, si, sì, sì, è, se è se vero, per vero per sì, sì, sì. E, Il rapporto con il navigatore è veramente molto, molto stretto. E, in macchina a volte con un gesto, lui capisce già che cosa voglio dire, che correzione voglio fare alla curva che io avevo dettato, la curva che abbiamo affrontato. Lui vede se la curva è scivolosa, io non glielo, glielo devo dire perché lui vede il comportamento della macchina. E lui vede se una curva chiude un po' di più rispetto a quello che avevamo visto prima, cioè tanti gesti, tante cose non, non serve nemmeno dirsele perché appunto, abbiamo questo, eh, questo rapporto che ormai siamo insidiosi. E, è come se la macchina la guidasse lui e io fossi al suo posto, cioè siamo veramente l'altro perché non, non serve nemmeno parlare. Cioè, questo, chiaramente c'è compatibilità di carattere tra me, tra me e lui e poi questa sindrome l'abbiamo affinata col tempo con le gare con il test con tanti tanti tanti Criticato tanti pure il manco, il Dice, tanti tanti tanti tanti tanti te... tanti tanti tanti tanti mi tanti dato tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti tanti Abbiamo un rapporto che va oltre a quello che è il pilota e navigatore o anche amicizia, e abbiamo veramente un rispetto reciproco. E la prima cosa che facciamo quando io sbaglio, quando sbaglia lui, è chiederci scusa, però basta, finita lì, non c'è discussione. Sappiamo che stiamo andando al 100%, tutti e due in quel momento, e se capita un errore è perché doveva capitare, non c'era altra spiegazione. Una domanda sui limiti, o meglio sui limiti, sulla sul, soglia di rischio che voi vi prendete, cioè quando uno vede un video, un video on board di un'auto da rally dice ma questo è passato tanto così, ha fatto la curva così, eh, è al millimetro, a quanto siete in percentuale rispetto, cioè, quanto siete vicini a, in quei percorsi magari più tortuosi, più stretti da... Allora, da sì, vedere da fuori a volte magari può sembrare più complicato di quanto non sia esatto. letto, può sembrare sì che magari stiamo rischiando eh, quello che, che non è una persona fattibile, però in realtà no, quello che facciamo è tutto calcolato e, e quando usciamo di strada, perché può capitare, è perché c'è un previsto. di visto. quello che facciamo è tutto calcolato sappiamo dove mettiamo le ruote, sappiamo eh, come la macchina passerà in quella determinata eh, curva, in una determinata situazione in base al fondo stradale, se è sconnesso, se, se è più scivoloso rispetto a se è bagnato, se c'è neve, se è sterrato. Quindi no, eh, sappiamo, siamo molto preparati, non, eh, non c'è nulla di, così, di improvvisato, veramente e, e questo lo fa sì, l'esperienza, probabilmente anche le doti che uno deve avere per fare. Questo, questo mestiere. E, e quindi tutto questo messo insieme fa sì che, che, si, che si riesca ad andare sempre a un livello molto vicino al 100% ma magari senza mai superarlo, tenersi sempre quella piccola percentuale in più per attaccare quando c'è bisogno. È vero il discorso che un pilota la pista può diventare bravo e veloce facendo, correndo, correndo. Però per diventare bravo sui rally devi in qualche modo avere una, quella dose magari di. Eh, oltre. Adesso io non, non, non lo so in pista, perché la pista è molto difficile. Cioè, cioè, ci sono sì. altre varianti. Sì, perché la pista è veramente molto difficile, come dicevo ho fatto qualche gara in pista e ho, e ho trovato molte difficoltà a cercare quella perfezione che magari rally è meno richiesta, perché se sì, la traiettoria in pista è quella e la non ci si scappa. rally un pochino insomma si va eh, a cercare la, la traiettoria migliore, non è detto che si riesca sempre a a percorrerla o a trovarla. Se, non, non saprei dirti se è un pilota... perché ci sono anche in realtà ci sono dei piloti che corrono in pista, che vanno anche molto forti nei rally, ci sono state altre realtà come Raccoon per esempio, che ha fatto delle stagioni nel mondiale rally e ha raccolto un sacco di scoppie, di, di, di, di, di, di capottoni, perché per, per loro eh, uscire di Stato vuol dire... Invece, essere una via di fuga nel rally spesso e volentieri c'è cioè, la via di fuga, c'è l'albero, c'è la roccia, c'è questa cosa quindi sì, è un approccio molto molto diverso un consiglio per chi magari volesse intraprendere all'ultimo minuto puntare la campanella questo percorso nel senso chi ama guidare chi... cioè, Ma quali io sono dico, gli ingredienti che tu dire, ok? Un, un, un consiglio doveroso che è quello di non farlo sulle strade cioè al traffico, perché non sei piloti facendo i rally o pensando di essere un pilota sulla strada di montagna con il carta al traffico. Eh, Rivolgetevi ai circuiti. Tutto come, come comincia magari andando, sul circuito, andando su un circuito, allenandosi sulla strada. Ci sono circuiti anche di terra. Ci sono anche dei circuiti di terra e ci sono anche delle scuole eh, rally eh, con dei piloti molto bravi eh, che possono dare... Eh, dare insegnamenti e possono anche dare dei consigli e dire se sì, tu sei portato o non sei Insomma, secondo me quello potrebbe essere eh, l'approccio migliore a questa specialità sicuramente non andando eh, sulle strade per tel traffico e, e sfidare un po' la sorte è sì. ed è per questo che siamo a Modromo Aldeisi in un circuito, in noi vorremmo sempre fare eventi di questo tipo in un autodromo anzi, bisognerebbe riempire molto di più gli autodromi eh, nel nostro paese che secondo me sono troppo spesso svuotati dagli da appassionati, sì ci sono quelli un po' più tecnici, ma domande dal pubblico prima di chiudere, abbiamo qualche secondo per la sala di mano? Nessuna? E allora, Umberto Scandola, grazie. grazie. grazie.